Salve amiche e amici, eh, ricominciamo a commentare il Tg, questa volta lo faccio registrando perché mi sembra che i live non li carica più speaker, Letta sta dicendo che bisogna evitare che la crescita non coinvolga eh, l'occupazione, io mi preoccupo l'occupazione di chi? Perché fino adesso abbiamo avuto troppi faccendieri e troppa gente occupata in Italia. Quello è stato il nostro vero problema. Una fiducia figlia della stabilità, di riferimento essenziale. Poi prima non ho potuto iniziare a registrare il mio commentario al TG, però Berlusconi sta ancora in giro a fare politica. Ancora non si decidono se può fare politica magari dagli arresti domiciliari o non lo può fare magari dal carcere. Poi dicono che deve fare... Del... Eh, aiuti comunitari. Ecco, già si deve aiutare lui perché non è riuscito a, farci, a farsi eh, passare nessuna legge a persona, ma come può aiutare qualcun altro? Lui è drogato, sì, di potere l'obiettivo dichiarato di cavalcare la timida ripresa della nostra economia. La timida ripresa dell'economia, ma il paese riprenderà? Ritorno più critico che mai, forse più acido, dopo circa magari un mese che non ho più potuto caricare nulla il sticker. Imprese, un mio amico su Facebook mi ha detto che vive nel Lazio che un buco di imprenditori si suicidano tutti i giorni. Nella Rai quelle già non lo dicono più, non fa notizia. Solo quello che dicono i politici. Ma quando li dobbiamo soffrire i politici? E poi il Movimento 5 Stelle, che ha fatto? Per il momento? Eh? Poi Io mi aspettavo una rivoluzione grillina, invece non è che saltano molto questi grillini. Per le spiagge fino al 15 settembre, per le imprese invece credito agevolato per investimenti non solo in macchinari ma anche in tecnologia. Addio alla conciliazione obbligatoria e infine arrivano 150 milioni per riqualificare e mettere in sicurezza le scuole. La riforma del Porcellum ha il sapore della farsa, della commedia all'italiana, lo dice sul suo blog Beppe Grillo, annunciando che da settembre il Movimento 5 Stelle discuterà online la proposta di una nuova legge. Io una proposta ce l'ho! Ho voi che mi ascoltate! ascoltate. Raccogliete firme! Fondate un nel movimento, Santin Chan. Così come si chiama il mio canale? Il e e il poi il segretario seguitare seguitare generale che io ritorno, eh, giudice esposito al quotidiano il mattino, il ministro della giustizia eh, Cancellieri ha dato mandato all'ispettorato di via Arenula, a sede appunto eh, del Ministero, di effettuare eh, approfondimenti su questa vicenda. Ecco il killer di Saronno, gli inquirenti hanno diffuso i fotogrammi ripresi dalla telecamera all'interno della gioielleria rapinata lo scorso 3 agosto, la titolare è uccisa a calci e pugni, c'è un numero verde per le segnalazioni come ci riferisce in questo servizio Roberto Pacchetti. È l'uomo che ha ucciso con violenza Mariangela Granomelli. Carmagione chiara, maglietta verde, il colore modificato perché il filmato era in bianco e nero, Bermuda a quadretti, una borsa a tracolla. La procura di Busto Arsizio ha deciso di diffondere le immagini per provare a arrivare a una identificazione dell'uomo che ha aggredito e ucciso la negoziante di Saronno sabato scorso. I fotogrammi estrapolati dal filmato delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la sequenza sono stati elaborati dai RIS di Parma. La qualità è piuttosto scadente i contorni non sono chiari e definiti. L'impianto di sicurezza era vecchio. Le foto sono state già mostrate ai familiari di Maria Angela, agli amici e anche ai commercianti della zona. Nessuno finora ha riconosciuto l'uomo che con un colpo alla testa ha ucciso la donna e poi si è accanito con calci e pugni quando era ormai a terra dietro al bancone della bigiotteria. La scelta è stata ponderata a lungo, c'è cioè il rischio di scatenare una caccia all'uomo con segnalazioni araftiche e tutte da verificare. In ogni caso chi pensa di avere informazioni... Allora che? Preferiscono non verificare per far scappare un criminale? Test, Cosa da pazzi? Che In rischio, tempo, no? Il giorno dei funerali sarà lutto, ciali, Poi chi l'arresta? La Ci chi stanno è ammazzando, è ammazzando tutti, lontano, lentamente, uno a uno. Di al negozio, Vergogna. Una fiammata da una bombola di gas all'interno di un piccolo stabilimento sulla spiaggia nel litorale di Tarquinia, non lontano da Roma. Due i feriti. Flavia Lorenzoni. La piaggia di Sant'Agostino a Tarquina in provincia di Biterbo. Si avvicina l'ora di pranzo e si lavora nella cucina di questo stabilimento balneare. Una donna romena di 50 anni... Avevano pensato di servire del pesce e poi invece è saltata torre, carne brassata. È invece due addetti alla cucina. Urlano, scappano fuori, chiedono aiuto. C'è una signora che sussiva così, si era adesso. e un... Un ragazzo che c'ha avuto una schiena uspionata, la proprietaria del locale è lì. Carne abbracciata, il ragazzo c'ha avuto la schiena come la porchetta. Non c'è fumo, non c'è stata esplosione, tanto che i bagnanti non si accorgono di nulla, se non quando arrivano i soccorsi. E dopo che è arrivato l'elicottero abbiamo visto i pompieri, l'ambulanza, i carabinieri e abbiamo, abbiamo, siamo corsi tutti lì. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una fuga di gas da questo bombolone di GPL, gas che potrebbe aver innescato la fiammata. Il caso di Yara Gambirasio, fermato a Bergamo, un uomo con problemi psichici sarebbe l'autore della lettera nella quale si autoaccusava del delitto, Elena Scarrone. Sono stato frainteso, non sono io l'assassino, volevo solo attirare l'attenzione di chi indaga su un fatto che riguarda l'omicidio di Yara Gambirasio. Domenico De Simone, 60 anni, originario di Cosenza, ma residente a Bergamo. Dice scusate, ehm, non sono un assassino, sono una testa di caso, scrivo lettere a Cacchio. Ma davvero oh. interrogatori di cultura. Ne avrei sentito parlare due donne nel pronto soccorso di Ponte San Pietro, un paese vicino a Brembate, che dicevano ha perso un braccialetto". Sarebbe questo il fatto che Mario, così si firmava di Simone, voleva riferire agli investigatori. Fu un racconto poco lucido, senza alcun riscontro di nessuna utilità per le indagini, spiegano gli inquirenti. Domenico di Simone, ex collaboratore di Ora Domenico. Ma questa di cacio per la fine del programma di protezione. Negli ultimi giorni era stata individuata la cabina telefonica dalla quale Di Simone aveva fatto alcune telefonate anonime e dove gli agenti della Questura lo hanno aspettato e fermato oggi. È di fronte alla sempre alla stessa cabina? Di Adamo, dove signore che non gli era visto? Per parlare con i giornalisti affermando di essere lui l'autore dei messaggi anonimi. Ora rischia una denuncia per procurato allarme. La Siria ogni giorno di più terra di nessuno ma si apre qualche spiraglio sulla sua... Lì si yes, lamentano contro, contro i politici, quel... non fanno mica quel... che, che... Eh, il vasto al culo dei e, e il... poi le altre cacciatine, perché poi il in questo non è stato originale, da quando ha iniziato a farlo il vasto al culo Dei, perché eh, Giorgio Braccarino non faceva anche lui lo stesso. Fangala, fangala, Andior, fangala, ci in una vicina. E quindi, in strati, eh, cioè, non, non c'è niente, è... guardate come fanno in Siria per protestare contro il Presidente e tutti i ministri e tutte quelle cose lì. La Galassia dei gruppi ribelli sarebbe impegnato per il rilascio di questi due vescovi spariti ad aprile, il siro ortodosso Mar Gregorios Ioana Ibrahim e il greco ortodosso Buros Al-Yerrighi. Nessuna conferma da parte della Farnesina. Brancoliamo abbastanza nel buio, ha detto il Ministro degli Esteri Bonino, che qualche elemento di moderato ottimismo conferma invece per la vicenda dell'altro italiano scomparso in Siria, il giornalista della stampa Domenico Quirico, che secondo i nostri servizi di intelligence sarebbe a questo punto nelle mani non di combattenti di matrice religiosa, ma di comuni criminali. In generale rende la trattativa diciamo, più... Semplice. Ecco, Bonino cerca di salvare queste persone così come non è saputo tutelare una bambina e la sua madre. Il una visita a sorpresa nella salegnameria del Vaticano, una telefonata in attesa al fratello di un uomo ucciso. Papa Bergoglio non smette di stupire. Stamattina si è presentato alla cittadella industriale Vaticana senza preavviso. Voleva salutare gli operai. Di quel momento restano questi scatti e l'emozione di chi gli ha stretto la mano. Forse la stessa provata da Michele quando ha ricevuto quella telefonata. Ho visto questa, eh, queste chiamate eh, da un numero privato il giorno precedente, poi per, eh, mi ha richiamato appunto mercoledì. e. E, e niente, era, era lui. Una presentazione semplice, diretta, senza intermediari né segretari. Ciao Michele, sono Papa Francesco e sono rimasto. Pensava fosse uno scherzo, ma quando quella voce gentile gli ha parlato della lettera, Michele ha capito, era tutto vero. Nessun altro sapeva che gli avesse scritto, che avesse messo i tanti dolori della sua famiglia nero su bianco per confidarli al pontefice, anche l'ultimo, terribile, dopo la morte del fratello Andrea, ucciso a giugno da due balordi in una strada di Pesaro. Ho chiesto appunto se poteva anche chiamare mia mamma perché fra tutti quanti quella che soffre di più di tutta questa, questa tragedia. E quella telefonata alla signora Rosi è già arrivata. Gli effetti della crisi aumentano i reati di criminalità economica come usura e il riciclaggio. Un italiano su quattro nell'ultimo anno si è eh, rivolto ad un compro oro. E lo Stato non fa niente, e ma com'è possibile? Non gli interessa più l'oro. E le dotti di chi c'ha bisogno, chi non c'ha bisogno. Quindi non sono persone indigenti ma anche gente normale. Sì, adesso sì. Insomma dai benestanti, a chi magari è ha più bisogno insomma, di, di monetizzare. C'è chi impegna i preziosi di famiglia per arrivare a fine mese, chi per pagarsi gli studi o le vacanze. Questo spiega il successo di questi moderni banchi dei pegni. Ogni giorno ne aprono di nuovi, mentre tutto attorno gli altri esercizi commerciali falliscono. Un affare d'oro, appunto, da quando la quotazione dell'ingotto è passata dai 9 Euro al grammo del 2001 agli attuali 31,50 Euro. E naturalmente c'è chi ci specula, qui si compra a 20 Euro. Non è tutto oro quello che luccica tra i tanti negozi che operano onestamente, la guardia di finanza ne ha scoperti a decine che invece funzionano da centrali di riciclaggio per oggetti rubati. Viene chiunque, qui viene lo, lo zinger lo oggetto, viene la signora, tante persone. In difficoltà, per aprire un oro basta una fedina penale pulita, non si sa nemmeno quanti siano in Italia, 7 mila oppure 12 mila, un albo e leggi più severe renderebbero più facile il lavoro dei finanzieri. Quanti sono un altro iniziatore e lo fondono? L'operazione della Guardia di Finanza, immagini dall'elicottero, scoperta anche una piantagione di droga, eh, Giacinto Pinto. Nel Comasco i finanzieri del reparto aeronavale hanno scoperto questo cimitero di lamiere abbandonate, dannose per la salute e per l'ambiente. È solo l'ultima delle discariche abusive scoperte in Lombardia, un business criminale da decine di milioni di euro. Poi dicono che è la mafia del sud. Anche a nord c'è la mafia. Ma la mafia del nord? Eh, non è originaria del sud. È un'area di 17.000 metri quadrati. Se no, gli industriali del nord non andrebbero a famiglie del sud a buttare lo sporco. Vanno a famiglie magari leghiste, chissà. Si cerca di non smaltire eh, le, le, le cose in maniera legale, ma si cerca di tenere lì il più possibile o magari interrandole i traffici illegali a ridosso dei laghi lombardi Poi le fabbriche non sono mai punite perché sennò devono chiudere. Si che crescono indisturbate, lontane da occhi indiscreti. E in questo campo la finanza ha individuato piantagioni di canapa paesiana Terremoto all'Aquila, il sisma non si poteva prevedere, nella zona non ci fu alcun aumento del livello di gas radon, lo afferma uno studio dell'Università un del capoluogo abruzzese e verrebbero smentite le teorie avanzate subito dopo il sisma del 6 aprile 2009. Per Renzo Boschi, ex Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, è la fine delle polemiche sulla prevedibilità del terremoto. Negli Stati Uniti la storia di un diciottenne colombiano ucciso da un poliziotto con la famigerata pistola elettrica, il Tatar. Stava disegnando graffiti su un muro di Miami, la corrispondente Giovanna Botteri. Nelle strade in Miami lo conoscevano come Riffa, l'artista. Tiago gli faceva da palo mentre dipingeva, anche l'altra sera, quando all'improvviso la polizia li ha scoperti. E Israele Hernandez, 18 anni, è stato ucciso dalla scarica elettrica del teaser. Il suo cuore si è fermato e con lui. Quello di... La chiamano pistola elettrica, perché è pericolosa. Se no non sarebbe una pistola. La forza me la dà. Trovo la forza nella mia speranza per la giustizia. Siamo in un paese che difende i diritti dell'uomo, un paese che è esempio per tutte quelle nazioni che usano la forza in modo eccessivo, esattamente quello che è successo a mio figlio. Dopo averlo ucciso, Ma se è latino-americano, non gli ha a nessuno. È stato brutale, un ragazzino della mia taglia, e 30 poliziotti su di lui. La polizia sostiene che il 18enne ha fatto resistenza, che l'hanno dovuto colpire per neutralizzarlo, ma la sorella racconta un'altra verità. Una volta che è morto non spiega niente a nessuno Ma in America sono molto razzisti in Nord America Il museo di Miami aveva già preso i suoi disegni Morire a 18 anni